Ciao a tutti ragazzi e ragazze, qui il vostro Palmeo 98 e benvenuti in questo nuovo video. Ah, da quanto tempo è che non pubblicavo un video serio, diciamo, da circa tre settimane più o meno. Purtroppo sono stato molto impegnato con l'università e con faccende che mi riguardano, quindi non ho avuto molto tempo per dedicarmi al canale di YouTube. Inoltre a quanto pare negli ultimi giorni ho raggiunto il traguardo dei 1000 iscritti e io vi ringrazio ancora di cuore per l'incredibile risultato raggiunto. Tra l'altro nei prossimi giorni vedrò di fare uscire un video a riguardo Bene benissimo ma parliamo di Slenderman Piuttosto nei primi giorni del gennaio di quest'anno è uscito un trailer riguardante appunto il film dello Slenderman che secondo alcune fonti dovrebbe uscire intorno alla fine del 2018. Devo dire che c'è stata un sacco, ma proprio un sacco di gente che ha commentato negativamente il video. C'è chi si è lamentato per il fatto che il trailer mostri ben poco dello Slenderman. C'è inoltre chi si è lamentato anche delle immagini che ci ha mostrato il trailer poiché pensa che non rappresentino appieno eh, la figura e la storia che ruota intorno allo Slenderman e io per rispondere a queste persone ho deciso di fare un quadro completo sulla figura dello Slenderman inoltre approfitterò anche per dirvi il perché io abbia dei dubbi in merito alla produzione di questo film iniziamo Lo Slenderman nasce nel 2009 per mano di Eric Knudsen, il cui nome d'arte è Victor Surge, in seguito a un concorso fotografico in cui bisognava ritoccare delle foto aggiungendo elementi macabri o identità misteriose. Nelle foto di Eric lo Slenderman appariva insieme a dei bambini in un parco giochi, le immagini erano virate in seppie e corredate da una breve didascalia. Ciò cioè non solo portò alla vittoria di Knudsen del concorso fotografico, ma addirittura la diffusione di tale figura macabra. Lo Slenderman divenne protagonista di molti creepypasta e fan art che ancora oggi sono possibili di trovare in molti siti internet, soprattutto fandom. Someone called me and my brother home from school. Not home. Have you seen this person before? No. Can you please help? <laughs> Where are you now? The tall man is scaring us. <laughs> Where is this guy? In front of the house. What is he doing? He's standing behind a tree. He's, he's very tall. Help us. I'm scared. What's the matter? He's, he's of the window, facing me. <laughs> Back away from the window, get your brother, go into the restroom, and lock the door. <coughs> are you okay? Hello? Are you there? Hello? Young yeah, lady, are you okay? I'm fine now. I'm not scared anymore. The tall man just wants to play. He's my friend. Where is he? with me, me now. now. They're, They're safe. safe. Who are you? She will be missed. Sir, please don't do this. I see you, you already. Right right You're scared. I feel, I feel your worries. And your doubts. The, The one, one you call will be mine too. How do you know my daughter's How do you know my daughter's name? Goodbye. Goodbye. Hello? Hello? Fuck I get non solo vennero realizzati anche molti adattamenti videoludici, come Slenderman The Eight Pages o Slenderman's Shadow, ma anche cinematografici, anche se in verità si trattano solo di cortometraggi dalla durata di 10-20-40 minuti circa, quindi non di veri e propri lungometraggi. Lo Slenderman viene descritto come un uomo di carnagione bianca, di corporatura snella, alto circa 240 cm. Il suo volto risulta privo di occhi, naso, bocca e orecchie. Presenta due braccia lunghe fino alle ginocchia che terminano con grosse mani con dita provviste di artigli. Inoltre dalla sua schiena fuoriescono tentacoli neri. Il nostro un abito nero con una cravatta nera o rossa. Tuttavia non posso ancora esprimere un parere effettivo sullo Slenderman del film perché ancora non ci è stato mostrato in modo chiaro. Molti utenti si sono lamentati sul perché il trailer presenti scene psichedeliche manco stessimo vedendo una cassetta di The Ring, bambini che si svegliano di soprassalto e adolescenti che si pugnalano in volto con un bisturi che non hanno mai avuto niente a che vedere con lo Slenderman. E... Errore. Lo Slenderman tenta abitualmente di rapire dei bambini dai 5 ai 17 anni di età, ma anche gli adulti solitamente. Si trova spesso nelle foreste o in luoghi abbandonati e bui, ma sono stati segnalati degli avvistamenti anche in zone abitate. In pratica nessun posto è sicuro. Una volta che ha scelto la sua preda può seguirla fino in città o in casa o addirittura perseguitarlo in capo al mondo, rendendosi visibile soltanto a lei e alle persone che le stanno accanto. E no! E NO! Non ha nulla a che vedere con Samara, assolutamente! Le vittime dello Slenderman entrano in paranoia e cominciano ad avere addirittura allucinazioni e malessere vari, tranne i bambini che a volte assumono un comportamento amichevole nei suoi confronti quindi facilitano la cattura in pratica. Le prede adulte, una volta che vengono prese di mira da questa creatura, non possono liberarsi dalla sua presenza o sfuggirle. Questo porta spesso le vittime a scegliere il suicidio pur di non farsi catturare. Ecco, sempre in riferimento al secondo punto, diamo un'occhiata all'abilità dello Slenderman. In primis possiede la capacità di teletrasportarsi da un luogo all'altro, mimetizzarsi nell'ambiente circostante e inoltre è in grado di causare interferenze a tutti i componenti elettronici e apparecchiature elettroniche. Può provocare inoltre malesseri come vertigini, nausea, disorientamento, vomito, mal di testa, svenimento, perdita di memoria temporanea e sanguinamenti vari. Vi sono poi sintomi più gravi di questi, quali insonnia, paranoia, aggressività Panico, ansia, allucinazioni, autolesionismo, disturbo dissociativo dell'identità, disturbo ossessivo compulsivo di personalità e via dicendo. Alcuni dei suoi effetti collaterali li abbiamo potuti notare all'interno del trailer, pertanto non vedo alcuna incoerenza in merito alla leggenda dell'uomo esile. Bene, avevo detto all'inizio inizio video che avrei parlato dei miei dubbi al riguardo di questo film. Vedete, io temo principalmente che i... Produttori e sceneggiatori di questo film si ispirino, ma proprio si ispirano un po' troppo, ai vari videogiochi sullo Slenderman. E mi preoccupa riguardo al fatto che ancora oggi, 2018, non si è stati in grado di realizzare un adattamento cinematografico su un contenuto videoludico. Mi spiego meglio. Ci sono stati casi rarissimi in cui si è riusciti, si diciamo, a creare un lungometraggio decente sui videogiochi. Prendo ad esempio Ralph Paccatutto O Pixels Ma il soggetto era stato creato dall'inizio Quindi la storia è originale in sé per sé Non ci sono vari adattamenti Prendiamo ad esempio Assassin's Creed Warcraft l'inizio i primi due Tomb Raider non sono soltanto dei pessimi film, ma sono anche dei pessimi adattamenti videoludici in campo cinematografico. Questo perché a differenza dei romanzi e dei film che presentano più o meno le stesse strutture, il videogioco presenta una narrativa completamente diversa, mentre noi con un libro ad esempio... Ci possiamo anche mettere un giorno a finirlo, dipende ovviamente dalla lunghezza del libro, da quante pagine e ovviamente dipende anche dall'interesse del lettore stesso. Il videogioco come il film presenta delle ore ben precise, ad esempio un videogioco può durare benissimo 60 o addirittura 100 ore. Inoltre bisogna considerare che molti videogiochi presentano anche alcune componenti che di certo non troviamo anche nei film come ad esempio il fatto che molti videogiochi sono dei sandbox, open world, poi c'è la differenza ovviamente dei vari generi, geni e sottogeneri, possono essere FPS, possono essere RPG, ovvero giochi di, ruolo, giochi di ruolo, dei giochi strategici, dei gestionali e via dicendo insomma. Ma una delle cose particolari che rende il gioco tale è il rapporto che vige tra il videogiocatore e il personaggio che è mosso appunto dal videogiocatore Mentre quando andiamo al cinema Noi possiamo anche tranquillamente distrarci Senza intaccare Bloccare la trama del film In un videogioco inoltre non possiamo permetterci Alcuna distrazione Per il fatto che siamo noi stessi a muovere il personaggio Ad ogni modo ehm, Non lo so ragazzi Io...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 Aveva proprio ragione, Walger, preoccuparmi così tanto nel fare un video su una figura terrificante che mi potrebbe spuntare da un momento all'altro. <ride> che sciocchezza. <ride> oh, ca...